Grazie Presidente, io non avrei voluto tornare sul, uh, sull'argomento però pungolato dalle opposizioni poi io invito i cittadini e le persone del settore evidentemente a documentarsi perché questa presunta competenza dell'opposizione si dimostra poi negli atti che presentano con uh, superficialità e appunto uh, con nessuna conoscenza evidentemente dei regolamenti di riferimento né neanche dei territori. Qualcuno ha affermato che eh, ci potrebbe essere interferenza tra il mercato e gli altri mercati esistenti, e beh, dovete sapere che il sesto municipio ha un solo mercato rionale eh, ed è il mercato di torre spaccata e, e quindi eh, tutto ciò è stato ben verificato e eh, si viene invece a colmare appunto una carenza magari nel ramo alimentare di produttori agricoli che in quella sede il municipio stesso ha eh, voluto manifestare l'esigenza di eh, istituire eh, se conoscessero i territori questi eh, consiglieri invece di fare della politica eh, diciamo di attacco non neanche suffragato da nessuna eh, informazione utile potrebbero sapere che eh, i municipi spesso sono in più gravi difficoltà, ed è questo il caso, dei dipartimenti nel gestire i bandi. Quindi è lo stesso municipio che chiede, eh, comunque previsto da regolamento, che il, il bando venga eh, espletato dal Dipartimento Sviluppo Economico. Quindi, a questo proposito mi sembra che le opposizioni abbiano dimostrato tutta la loro incompetenza che attribuiscono a noi in questi ordini del giorno e siamo contenti comunque che capiscano almeno il contenuto e che si debba votare favorevole a una proposta che è veramente eh, fatta per i cittadini e per il lavoro. Grazie.